In principio c'era la lotta per la sopravvivenza e la lotta per la sopravvivenza consisteva in schiavismo, e la lotta per la sopravvivenza era grande. L'uomo scavava, scolpiva pietre, stava in agguato, cacciava, torceva e tesseva, abbatteva alberi e spaccava la legna. Dopo molte epoche di pesantissimo lavoro, gli schiavi esausti si incontrarono. Se non cambia qualcosa, staremo qui ancora tra mille anni a lottare per la nostra esistenza. Così si decisero per il progresso. Però, per poter progredire, dovettero scegliere degli uomini dal loro mezzo i quali, anziché dedicarsi ai pesanti lavori nei campi, dovevano applicarsi a pensare delle possibili vie di progresso. Questo però significava che gli altri, nel frattempo, dovevano lavorare tanto più duramente a motivo di queste forze di lavoro mancanti. E fu sera, e fu mattina, un progresso, nacque no, la scuola. Insegnanti fu il nome dato a queste persone promuoventi il progresso. Erano unicamente al servizio del popolo. Invece di portare i bambini già da piccoli con sé nei campi o integrarli nella scultura delle pietre, nello scavare e via dicendo, si sarebbe dovuto in primo luogo spiegare loro il mondo, le sue opere e metterle al corrente su tutti i progressi già ottenuti. Ecco l'ora in cui nacque la teoria. Così, con grandi sforzi, ci si privò sia dei bambini che degli insegnanti nei campi, nei laghi, nelle cave di carbone, di pietra, nei boschi, eccetera. Siccome per questo motivo cadde un marcato peso aggiuntivo sulle spalle degli schiavi lavoranti, alcuni espressero immediatamente dei seri dubbi ma furono rassicurati che questo sarebbe tornato loro in bene, appena i bambini sarebbero tornati capaci di costruire sul progresso e sul sapere ottenuto. Così si prese in conto tutto questo peso additivo stridendo i denti. Però presto, gli insegnanti e i bambini si accorsero che il riflettere sulla vita era molto meno affannoso che il pesante lavorare nei campi e nelle miniere. E come se non bastasse, si veniva comunque sostentati. E fu sera, e fu mattina, un prossimo progresso. Presto gli insegnanti insistettero per un prolungamento del periodo di formazione. Difatti, qui e là sorsero alcuni progressi percepibili. Questi avrebbero portato agli schiavi lavoranti, sempre più pesantemente, un sedicente sollievo. Comunque non per tutti contemporaneamente. Tuttavia si sentì sempre di nuovo dire che qui e là veramente sarebbero avvenuti dei sollievi. Così ci si decise di assecondare il desiderio prolungando i periodi di formazione. Si sacrificò ancora di più per quegli eletti, al posto dei quali si lavorava tanto duramente. In fondo, questi insegnanti erano al servizio del popolo ed il popolo era il loro signore. E fu sera, e fu mattina, un altro progresso. La scuola oggi. Chi non si presenta alle serate dei genitori, le quali i servi hanno indetto per degli appuntamenti stabiliti senza concordarsi, deve pagare una multa di 300 franchi. Chi non manda suo figlio a lezione e lo porta via da una qualsiasi ora di lezione, viene tassato con una multa fino a 1000 euro. Vostro figlio deve partecipare a questo campeggio estivo, non ci sono eccezioni. Questi nove anni di scuola sono obbligatori, non può riportarsi suo figlio nei campi. E fu sera, e fu mattina, un altro progresso. Chi tenta di riportarsi i propri figli sui campi di lavoro prima della fine delle scuole d'obbligo deve aspettarsi che gli saranno sottratti. Chi non riesce a pagare i costi di formazione e delle gite scolastiche finisce sotto confisca giuridica. Risultato, i servi si sono autoeletti come signori ed hanno abbassato a livello di schiavi i loro signori, i quali hanno provveduto con un sempre più grande impegno al loro sostentamento e tanto altro. Ma siamo fuori di testa? Chi si sente responsabile per tutti questi e come se non bastasse anche per tutti gli altri sovvertimenti? Chi si sente responsabile per tutti questi abusi, per i nostri altri vecchi servitori del campo, come per esempio i produttori mediatici, i direttori di scuole pagati da noi, i deputati politici o gli scienziati che prepotentemente perpetrano contro di noi come loro signori? È ora che percepiamo a fondo la nostra responsabilità nei confronti di questo mondo. Chi accetta la chiamata nell'energico servizio di delucidazione del VECV? Diventa un corriere vincolante o perlomeno un distributore secondo il tuo arbitrio e mandaci delle controvoci su eventi attuali come articoli incisivi per la prossima edizione VECV. VECV. Passamano Espresso Voci e Controvoci. VECV.